Paolo Cornelio, l'abbiamo già visto ieri, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, ci parla del monitoraggio della colonizzazione spontanea della vegetazione erbacea pioniera sul vaccino di fitodepurazione Sì, Buongiorno a tutti eh, la nostra è un'esperienza micro come il fatto che gestiamo canali eh, sì, non di grandi dimensioni artificiali e quindi anche il nostro monitoraggio è stato effettuato a livello micro in questo senso rapidamente vi richiamo come facevo ieri il contesto quindi dove siamo in giallo c'è il bacino scolante della laguna di Venezia in grigio il comprensorio di competenza del consorzio di bonifica acqua risorgive eh, i finanziamenti per i nostri progetti come vi dicevo arrivano dal piano direttore 2000 che è il piano della regione Veneto per il risanamento della laguna in termini di qualità dell'acqua e quindi il finanziamento appunto è regionale e questa è un'immagine dei progetti di riqualificazione fluviale realizzati al consorzio negli ultimi vent'anni eh, l'insieme di questi progetti eh, ci ha permesso recentemente di vincere il credo più prestigioso premio che ci sia in Italia sulla riqualificazione fluviale molto di recente ieri, come vedete abbiamo già iniziato a vantarcene e lo faremo a lungo non so se meritatamente ma spudoratamente di scuro in blu qua vedete l'intervento sul rio Rusteghin che è l'intervento che vi presento adesso si tratta di eh, questa è, è la rotonda pre-intervento eh, come dicevo, accennavo anche ieri, non è un'area prioritaria per noi, nel senso che non vorremmo ridurci a fare riqualificazione fluviale all'interno delle rotonde, ma in questo caso eh, abbiamo sfruttato anche questa possibilità. Eh, L'intervento è di questo tipo, eh, il rusteghin veniva da qua ed entrava direttamente in questo che è il fiume Zero, adesso invece prima di entrare nel fiume Zero fa questo percorso, il disegno non è casuale, se notate siccome l'uscita è qui, è cercare di far percorrere all'acqua il percorso più lungo possibile, realizzando anche delle zone a diversa eh, quote. Questo è il progetto di per sé, ma insomma sopra si vede già la, la realizzazione. Allora, Il punto di partenza ci ha dato l'occasione per un monitoraggio interessante, perché come vedete alla fine degli scavi eh, la situazione in termini di vegetazione era assolutamente zero e quindi ci interessava capire cosa succede nel momento in cui non andiamo a fare nessun tipo di intervento, quindi né di semina né di impianto di specie erbacee e nessun tipo di manutenzione eh, nei primi anni. Quindi questo è quello che siamo andati a monitorare. Questo poi è stato eh, lo sviluppo delle nostre golene che, come vi dicevo, hanno pendenze e quote diverse. E per andare nello specifico, un dato che ci ha subito colpito, il monitoraggio è durato due anni, quindi sei stagioni perché ovviamente abbiamo escluso i due inverni. E alla fine del monitoraggio la colonizzazione spontanea ci ha portato ad avere 137 specie diverse all'interno di un'area che come vedete è di piccole dimensioni di fatto. No? Quindi già questo è un risultato eh, sorprendente, tra l'altro con molte famiglie Legate agli ambienti umidi e anche di un certo pregio. Il lavoro è stato svolto in questo modo: abbiamo individuato 18 zone diverse da campionare in modo da avere più repliche e poter ottenere dei dati medi all'interno delle nostre golene. In questo caso vi presento il risultato di un'unica zona, ma perché è quella che, come dire, testimonia meglio quello che è il risultato medio di tutto questo rilievo, quindi la zona 1, che si presentava così all'inizio del monitoraggio, quindi alla fine degli scavi del progetto eh, e nel primo periodo di monitoraggio, quindi eh, nella primavera 2016, eh, il numero di specie presenti, quindi quelle che sono arrivate subito, erano semplicemente 10 e coprivano l'1% della nostra golena, alla fine del monitoraggio le specie erano 49 e la copertura era del 90% e queste sono le immagini un po' di come si è evoluto questo eh, pezzo delle nostre golene. Se andiamo più nello specifico, eh, le prime specie che sono arrivate eh, comprendevano sia specie prattive che specie di ambiente umido, quindi c'era un mix, erano poche, ma ce n'era eh, qualcuna di un tipo, qualcuna di un altro, eh, quindi qualcuna probabilmente arrivava dall'acqua, qualcuna invece dalla campagna retrostante. <ride> Invece poi nel, nell'autunno del 2016, quindi alla fine della prima stagione vegetativa, con un incremento sia in numero di specie, chiaramente, che di percentuale di copertura, eh, stato, ci sono state appunto eh, tr trovate 32 specie, però con una prevalenza di specie ruderali, quindi di fatto di alte erbe, no? quelle che eh, da un punto di vista meramente psicologico, creano più pressione a un consorzio di bonifica, perché eh, tutto il mondo vuole che tagliamo l'erba alta e, e dice che ci siamo dimenticati della golena una volta fatto il lavoro. Se pensate che la nostra, il nostro intervento era all'interno di una rotonda, con tutta la gente che passa intorno, ecco, il fatto di poterlo raccontare è già una soddisfazione. Sì. Detto questo, per fortuna le cose si sono evolute molto rapidamente, anche molto più rapidamente di quanto eh, ci potessimo aspettare. Quindi eh, nella primavera 2017, quindi nella prima eh, stagione del secondo anno, già incominciano ad arrivare eh, delle specie interessanti e legate agli ambienti umidi che non erano presenti eh, nel primo anno. No? Tra queste per esempio eh, la Tifa Laxmanni, che nei nostri ambienti è come dire, la terza delle tife, no? le prime due Lattifoglia e Angustifoglia sono le più diffuse, questa è sicuramente la specie più eh, delicata e protetta e il fatto di averla ritrovata nella nostra area umida in mezzo a questo roteare di automobili è, è stato sicuramente sorprendente e nel giro di poco tempo, perché ripeto, si tratta del, del secondo anno. No? Eh, già all'estate del 2017 è cambiata la tendenza rispetto al primo anno, quindi quelle che erano le specie ruderali che avevano preso il sopravvento nel primo anno cominciano a cedere il posto a tutta una serie di, eh, di specie invece molto più vicine all'acqua e anche varie in termini di, eh, proprio di, di specie ma anche di ordini presenti. Quindi alla fine. Di, delle nostre due stagioni di monitoraggio, ripeto questa è una singola zona ma è sicuramente buona da prendere ad esempio perché riflette la media di tutte le nostre 18 zone campionate, è che nel giro di soli due anni c'è stata una variazione molto significativa, non solo visiva perché poi eh, come vi dicevo anche le, le lamentele sono improvvisamente crollate chiaramente perché. Eh, abbiamo la fortuna che tutto un pool di specie acquatiche che vivono vicino all'acqua evidentemente anche da un punto di vista estetico preoccupano meno e sono anche effettivamente belle da vedersi, eh, e, e però, al di là degli aspetti estetici, voglio dire, è interessante come in pochissimo tempo una componente appunto spiccatamente idrofila sia arrivata senza che, ripeto, si sia fatta nessun tipo di. Eh, di manutenzione all'interno del corso d'acqua. Probabilmente, ma di questo non abbiamo prova, se fossimo entrati a sfalciare eh, l'erba all'inizio del primo anno, eh, le specie diciamo, centrometriste, quindi quelle che corrono più velocemente, le avremmo riportate al traguardo e avrebbero continuato a vincere loro, no? in qualche modo. Eh, invece così i, almeno i mezzofondisti hanno avuto una chance e, e hanno preso eh, possesso della nostra golena. Allora, per quello che riguarda eh, come dire, lo sviluppo, l'analisi della vegetazione, è chiaro che non possiamo, eh, a questo punto è breve, cioè pensando all'evoluzione della vegetazione, due anni di monitoraggio sono pochi, ma a noi servono come punto di partenza e non siamo in grado ancora di individuare delle vere e proprie associazioni vegetali, però delle tendenze sì, eh, ce ne sono tre in particolare, segnalate poi dai botanici che hanno fatto questo intervento. Eh, quindi una parte della nostra area umida va verso il Fragmiteto, un'altra parte verso formazioni a Carice e un'altra parte ancora invece a formazioni a Asparganium. Quindi comunque tre tipologie, in poco spazio, tre tipologie diverse di eh, associazioni vegetali legate all'acqua in maniera caratteristica in qualche modo. Eh, Sempre in merito a un una prima analisi vegetazionale non sono assenti le specie arboree. Noi all'interno dell'area umida abbiamo anche delle quote più alte eh, dove sono presenti delle specie arboree, ma anche, che non sono state indagate, ma anche a livello di golene ce ne sono alcune che probabilmente, avendo delle quote anche leggermente diverse, in questo caso superiori rispetto alle altre, hanno permesso di avere alcune specie arboree che ovviamente si avvicinano di più ai saliceti e qui potete vedere una di queste in cui il salice sta prendendo il sopravvento. Mentre per quanto riguarda le idrofite, eh, invece sono ancora eh, assenti quasi del tutto, c'è cioè un po' di lemna e poco altro, eh, anche questo come poi vedremo nelle conclusioni però è un aspetto interessante da tenere in considerazione. Fatta tutta questa premessa sul quanto è eh, sano e corretto lasciare alla libera evoluzione eh, le nostre golene, e dopodiché i, i forestali hanno piantato gli alberi. Eh, poi Parlo al plurale per, per codardia in qualche modo, nel senso che le abbiamo piantate deliberatamente, ma è chiaro che cioè, avremmo potuto lasciare anche la parte arborea all'evoluzione eh, spontanea, ma si è cercato di accelerare un po' alcune dinamiche, quindi chiaramente piantando delle querce, piuttosto che un'ontaneta dove magari all'inizio sarebbero arrivati i salici. Detto questo e vado verso le con la conclusione, eh, questa analisi è stata accompagnata anche da un'analisi della bifauna, anche in questo caso con osservazioni eh, interessanti per essere un'area di prima formazione e andando alle conclusioni, quindi quello che si può dire è il eh, numero di specie assolutamente elevato agendo, ripeto, sulle quote, quindi diversificando al massimo quote e pendenze eh, il numero di specie è comunque interessante, cre creando di fatto le condizioni. Eh, questa, la, la, questa cosa come dicevamo prima questo già ve lo dicevo ha caratterizzato anche il, il tipo di gestione e lo può fare anche in futuro cioè abbiamo un mezzo per, eh, per dire che tutto sommato si può anche evitare tutta una serie di manutenzioni la biodiversità allo stesso tempo in altri progetti l'abbiamo eh, perseguita invece facendo del, degli impianti di specie elofite eh, però magari andando a scegliere non le più comuni ma quelle un po' più rare o in pericolo quindi non lo escludiamo del tutto eh, a quest questi dati saranno utilizzati anche poi nel momento in cui avremo dei dati più sicuri sulla qualità delle acque e sarà interessante capire vegetazione e qualità delle acque e infine un aspetto assolutamente non previsto è che appunto nonostante anzi proprio perché si trova all'interno di un'area con grande pressione eh, antropica questo ha creato molto interesse e questi dati vengono molto utilizzati per sensibilizzare la popolazione rispetto a quello che sta avvenendo all'interno della loro rotonda grazie. grazie visto che Paolo è stato così bravo c'è tempo per una domanda una chi ha il microfono è... prima ho visto la sua prima Santolino Forse è presto, ma volevo chiedere se, innanzitutto complimenti perché un, un, un atteggiamento coraggioso e una spiegazione della normale evoluzione della vegetazione e della competizione tra le specie. La cosa che volevo chiedere è se, dal momento che sei all'interno di una, inevitabilmente di un'area a, a, a con un certo livello di traffico se avete rilevato o se rilevate delle interazioni, quindi degli incidenti con, eh, con, le, con le automobili e con, eh, con le specie, eh, mm -hmm. sia da un punto di vista della. Mh, credo che, i primi che eh, le, le prime specie che eh, hanno colonizzato sono state sicuramente gli uccelli, credo, sì. eh, quindi... Sì, Beh, no, que questo allora, Da un punto di vista dell'inquinamento sarà senz'altro interessante valutare eh, quanto e in che modo effettivamente. Non era previsto ma è, è uno stimolo sicuramente che terremo in considerazione. Per essere più specifici sugli incidenti, ne abbiamo già avuti perché in una parte non c'era il guardrail e quindi stati sono già finite in acqua eh, qualche auto, l'unico dato statistico che abbiamo è che questo avviene di notte che è l'unico dato non a caso forse. Adesso il guardrail c'è e quindi questo... No, no, io... Sì, scherzavo sul vicino. di guida e... No, sì, sì, era... Un... ...dicevo il contrario, cioè l'interazione tra le specie animali e il traffico, per cui eh, in alcuni casi sarebbe opportuno fare una sorta di, eh, di riparo, di cioè barriera. Sì. Beh, diciamo le, le piante, come avete visto, no, arbore, non sono di grandi dimensioni, ma c'è eh, una parte dell'area umida che è occupata da specie arbore, quindi in una certa misura ci prevediamo che, che facciano una sorta di, di, di mascheramento, almeno per i bacini interni. Eh, dopodiché mascheramenti un po' più massicci non, non sono poi no, di nostra competenza, non so se... Eh, se, se, se possiamo sì, non so darle notizie in questo senso ma è un aspetto che magari nel tempo sarà interessante valutare grazie grazie, e mentre... grazie.